Ciao a tutti, oggi siamo con Daniele Grech, biologo marino e ci parlerà di come utilizza i GIS la metodologia GIS nella sua attività Prego, Daniele, presentati, ti dici un po' di te Sì, grazie Massimiliano eh, Io, come hai detto, sono un, un biologo marino eh, lavoro all'IMC alla fondazione IMC International la Marine Center, che è un ente di ricerca che ha sede in Sardegna, a Torre Grande, in provincia di Oristano, e al centro marino eh, ci occupiamo sia di ambienti marini che di lagunari, sia di conservazione degli ecosistemi marini, sia, sia di eh, studio eh, nell'ambito dell'acquacoltura eh, e trasferimento tecnologico eh, delle conoscenze. In particolare io mi occupo di studiare eh, gli ecosistemi principalmente marino-costieri eh, sia le specie che gli habitat okay. eh, specie ed habitat che sono definiti eh, eh, sensibili o comunque eh, potenzialmente di, di interesse eh, conservazionistico quindi fai un'attività di monitoraggio un certo sia monitoraggio okay. che ricerca in sostanza okay. abbiamo sia degli studi in collaborazione per le aree marine protette in cui facciamo monitoraggio di risorse come può essere eh, il riccio di mare o specie sensibili come sono le, le, le macroalghe brune, le cistoseire o la posizione oceanica, una pianta marina molto importante, ma anche eh, ricerca di tipo ecologico sui processi che riguardano le interazioni tra gli organismi, okay. quindi eh, per esempio eh, pesci che mangiano i ricci oppure che brucano le, le alghe eh, di questo tipo, pre interazioni pre -da predatore distribuzione di specie in base a dei okay. parametri ambientali e eh, anche fenomeni di mortalità che possono colpire queste specie come eh, la pinna nobilis, la nacchera di mare, il riccio di mare o altri organismi. Ok, in questa tua, diciamo, ampia eh, attività eh, di, di ricerca, eh, come utilizzi i GIS? Allora, i GIS sono sicuramente un valido strumento eh, da tantissimi punti di vista, diciamo, a vari livelli. Nel senso che dalla banale ma fondamentale eh, rappresentazione in mappa puntuale di una specie, che è protetta o è in declino o in pericolo e quindi la, sapere avere in un colpo solo la eh, panoramica di come questa specie sia eh, presente in un determinato luogo al momento o anche addirittura nel tempo, è importante, si fanno anche studi storici per capire questa specie, come è cambiata la, la, la distribuzione del tempo, è, già questo è una cosa potentissima e importantissima per gli studi di biologia marina. E questo è l'ambito più, più semplice, quindi eh, una mappa di Posidonia, una mappa di Lecistoseire puntuale o anche lungo tutta la costa per capire qual è la distribuzione di una specie piuttosto che un'altra, eh, mappare per esempio abbiamo, un progetto, abbiamo avuto un progetto di, di Citizen Science, di, di scienza partecipata in cui i cittadini ci hanno segnalato tramite un questionario online eh, la distribuzione delle pinne ancora vive, perché la purtroppo una moria in corsa alle nacchere, sì esatto, queste specie praticamente è dal 2016 che tutto il Mediterraneo ha iniziato a, a subire una moria molto importante, in Sardegna avevamo la situazione che era conosciuta esclusivamente per quanto riguarda le aree marine protette, perché a livello ministeriale eh, le aree marine protette avevano i monitoraggi, però lungo tutto il resto della costa della Sardegna per esempio non si sapeva nulla e allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sì che i cittadini potessero segnalarci tramite un diciamo un web GIS. Queste, la posizione di queste pinne potenzialmente ancora vive perché noi ci interessava conoscere e sapere ancora se c'erano delle sacche di resistenza, delle zone in cui queste pinne non vive perché poi si possono studiare da un punto di vista genetico capire perché sono ancora vive, perché magari hanno un ambiente protetto in cui il patogeno non arriva e è chiaro che poi queste informazioni vanno validate e quindi comunque è uno strumento sia di conoscenza iniziale che poi va validato e via, va approcciato in vari modi ma chiaro che il GIS diventa lo strumento in cui tu poi il database te lo trasporti, te lo validi, te lo vai a, diciamo, a ad implementare e puoi trarre delle conclusioni puoi analizzarlo eh, semplicemente ecco diciamo che in generale sin dall'inizio io mi sono approcciato ai GIS in maniera molto semplice e purtroppo devo dirle ne abbiamo parlato spesso Massimiliano in maniera autodidatta e quindi eh, all'inizio fai cose molto semplici, poi piano piano è chiaro che da queste mappe puoi avere, eh, poi puoi, puoi trarre dei dati, puoi elaborarli, puoi analizzarli con tantissimi tipi di, diciamo, di strumenti, e poi trarne delle conclusioni molto importanti, una volta che hai tutti questi layer no, di distribuzione di, di queste specie. Ok, quindi per te appunto i GIS sono proprio degli, degli strumenti che ti accompagnano nella tua diciamo, attività lavorativa eh, quotidiana? Assolutamente sì, sono basilari perché rappresentano proprio la, il riferimento per, per un output, anche nell'ambito di, di un report, di una pubblicazione. Eh, è uno strumento, sì, devo dire, assolutamente fondamentale. Ecco lavoro, ma è, credo in generale il lavoro di un biologo marino da campo, non quello che magari lavora in laboratorio. Mm. È uno strumento assolutamente essenziale. Ok, e appunto allacciandomi al, al discorso, diciamo, biologo marino da campo, biologo marino di, eh, di laboratorio. Eh, che percezione hai che i tuoi colleghi, a prescindere da quale attività eh, facciano, che percezione hai che i tuoi colleghi eh, hanno il GIS, insomma, se li utilizzano, eh, hanno una certa pratica oppure, insomma, eh, li evitano preferendo altri strumenti? No, devo dire che assolutamente sì, eh, l'utilizzo è condiviso. Ehm chi più chi meno, ovviamente i miei colleghi che lavorano in ambienti lagunari, anche loro ovviamente fanno eh, diciamo, utilizzo del GIS a partire sia dalla semplice eh, rappresentazione di stazioni di campionamento come faccio anch'io o altro, e, però poi c'è una fase di elaborazione anche importante eh, di questi dati per trarre delle, delle informazioni essenziali di vario tipo eh, in particolare eh, vi voglio parlare di, di questo recente progetto che abbiamo avuto di, eh, che riguarda la, la pianificazione spaziale marittima della, della regione Sardegna e in sostanza in cui tutti questi layer di cui ho parlato no, quindi parlare di specie protette e habitat prioritari vengono in qualche modo eh, messi insieme aggiunti ad altri come possono essere quello dell'uso delle risorse eh, ittiche l'uso che se ne fa di una determinata zona che può essere molluscicoltura, un altro tipo di impianto, zone militari, quindi di vieto di accesso, sì. zone in cui venivano scaricati i rifiuti. Tutti questi layer poi alla fine vengono eh, uniti, vengono elaborati. Messi in relazione. tra Tutti di loro. questi relazionati tra di loro e la mappatura e la raccolta di questi dati, tutti ci ho riferiti, eh, congiuntamente quindi agli habitat presenti che vi dicevo, vanno poi sottoposti ad un'analisi spaziale multicriteriale mm. che permette la produzione di quelle che vengono definite, eh, c'è cioè una collega in particolare, eh, di cui probabilmente poi eh, accenderemo in, una, in un, un altro contesto, eh. Eh, che in sostanza è, è esperta e specializzata proprio nella, nella produzione di queste mappe di vocazionalità, si chiamano, quindi con questa analisi spaziale multicriteria si ottengono delle, delle mappe che ti dicono ok in questa zona siccome c'è posidonia siccome c'è questa specie protetta mm. siccome ci sono queste emergenze ambientali assolutamente non si possono fare queste cose mm. in questa zona invece in cui c'è questo tipo di impatto questo tipo di pressione questo tipo di utilizzo nessuno la reclama da un punto di vista della pesca perché quindi non ci sono conflitti di interesse nemmeno sociali in questa zona si può fare una concessione per un impianto di acquacultura perché in questa zona ci sono queste tipologie di, eh, si è arrivate a base a tutta una serie di, eh, di elaborazioni che si può fare questo tipo di attività e, ecco. e di conseguenza si, si realizzano sempre questo grazie alla potenza del GIS eh, vengono redatti per esempio in conclusione diciamo, l'obiettivo finale di questo grande e importante progetto eh, della regione Sardegna è quello di redare il piano regionale per le zone allocate all'acquacultura. Eh, le e eh, tutto questo nell'ambito di quella che ormai è sempre più conosciuta come la Blue Growth no? la, okay. potenziare la produttività del sito eh, sia okay. limitando l'effetto di questa attività sull'ambiente sia ovviamente mantenendo una, una crescita di, di, attività, di attività economiche quindi diciamo che per metto, banalizzare la cosa l'output finale sarà una semplice mappa però, questa mappa è nata sulla base di una serie di processi e di modelli che sono insomma, uh, incentrati sia sul dato cartografico che sulle conoscenze del, de, del singolo che, appunto, utilizzando il GIS come strumento, applica uh, all'analisi e alla generazione dei modelli. E, appunto, facevi face riferimento all'analisi uh, multicriteria, quindi, c'è proprio un flusso di lavoro. Uh, abbastanza ampio Devo, uh, e insomma, penso anche lontano nel tempo perché avete iniziato da un po' a fare questo tipo di, uh, di attività che poi porterà come output finale una, sottolineo, sem semplice tra virgolette uh, mappa, però appunto magari per un profano uno vede soltanto una mappa e non ha idea di quello che c'è uh, alle spalle di tutto il processo di realizzazione di quella, uh, di quella mappa No, è un'esperienza sì. molto, molto interessante che eh, insomma, magari sarebbe anche il caso, secondo me, di approfondire qualche volta con una, una, ah, sì. una, una, una, insomma, una intervista come questa qui, insomma, magari ad hoc, magari un pochino più lunga. Assolutamente, e, e ti correggo soltanto sulla semplificazione che ho fatto di mappa, diciamo, di vocazionalità, perché in realtà eh, parlando di acquacoltura ci sono tante specie, dunque in realtà saranno varie mappe di vocazionalità, okay. per farti un esempio, la mappa di vocazionalità per l'allevamento di pesci, in particolare di orata o di spigola, okay. piuttosto che di un di spazio per l'ipotesi eh, vongole, ostriche, <ride> perché chiaramente hanno esigenze diverse, e quindi per avere tutto questo confluiscono eh, informazioni per esempio sulla temperatura mm. eh, dell'acqua, sulle correnti, sull'altezza dell'onda di quando c'è mare mosso perché potrebbe okay. provocare dei danni alle strutture sì. galleggianti, Insomma, veramente una cosa estremamente complessa che adesso io vi ho eh, accennato in poche parole e di cui sicuramente eh, la mia collega Erika vi può parlare più dettagliatamente come no, come no? sicuramente Daniele approfondiremo in, in una seconda diciamo, appuntamento, una seconda intervista eh, tutto il, il progetto che vedo che ritengo sia molto molto interessante io insomma esatto. ti, ti ringrazio per uh, aver preso parte a questa uh, diciamo piccola intervista e uh, insomma spero uh, che ti uh, insomma ti, ti sia sembrata una intervista insomma utile anche per diffondere quello che è, eh, la consapevolezza dello dell diritto dei GIS eh, nel tuo ambiente di, di lavoro, ma anche per far capire insomma, ad altre persone che insomma i GIS sono eh, strumenti trasversali che non sono eh, utilizzabili e utilizzati solo da una ristretta nicchia di competenze come ad esempio l'ingegnere o l'architetto. Ma, ma assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo e e colgo l'occasione io per ringraziarti per averci sì. dato visibilità e, e averci fatto parlare insomma, delle, delle, delle attività che sono attualmente in corso al centro marino. Grazie. Figurati. Beh, Daniele, ancora grazie e ti saluto. Noi comunque ci sentiamo in serata sempre. No, <ride> ciao, grazie. buone cose. Ciao ciao. ciao.